Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida dal 22 eh, agosto al 5 settembre 2022. Scusate il ritardo, ma ero un po' influenzata. Eh, faremo tre gruppi, gruppo A, gruppo B, gruppo C. Quindi vi chiedo durante la preghiera di protezione di chiedere alla vostra anima, al vostro sé, agli angeli, all'arcangelo Michele, qual è il gruppo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 Iniziamo a mischiare le carte, abbiamo il gruppo A, vediamo cosa ci vogliono dire le fatte. Allora, Le fatte dicono che è venuto il momento di aspettare l'inverno, la stagione invernale, gruppo B, manifestazione. Gruppo C. Gruppo C, vediamo un po' celebrazione. Bene, interessante. Ora vediamo le carte del soul coaching. Ecco la carta bellezza. Bellissimo. Credi gruppo B. Gruppo C saggezza. Benissimo. Veramente interessante questa lettura. Ora vediamo le carte degli unicorni, cosa ci vogliono dire? Vediamo un po', gruppo A, miracoli, miracoli, gruppo A, gruppo B, libertà, gruppo C, vediamo un po', eccola qua, caduta in terra la raccogliamo possibilità ok iniziamo la nostra lettura angelica poi alla fine della lettura leggeremo un messaggio dal libro un libro molto carino dove ci sono dei messaggi potenzianti ok iniziamo con la lettura angelica per il gruppo a è venuto il momento di attendere in quanto i tuoi obiettivi i tuoi sogni eh, ci vuole del tempo lineare affinché si possano manifestare eh, hai un po troppa fretta diciamo che eh, quest'inverno inverno potresti iniziare a vedere dei risultati oggettivi eh, su quelli che sono i tuoi i semini che hai piantato eh, durante questi tempi, eh, stai tranquillo, stai sereno, tutto è sincronico, è perfetto, eh, in quanto ti è venuto il momento di concentrarti su quella che è la bellezza della vita, su quella che è la bellezza del momento presente, concentrati sul momento presente, dice l'Arcangelo Michele, lascia andare eh, le forze lascia andare il controllo lascia andare eh, questa fretta che tu hai di vedere i risultati tutte subito concentrati sulla bellezza della vita, sulla bellezza del momento presente sulla tua bellezza interiore della tua anima ma anche sul tuo corpo fisico, dedica del tempo a curare il tuo corpo, fai esercizio fisico, cura la tua pelle, cura il tuo aspetto perché questo è il tuo corpo è il veicolo che ti ospita in questa vita in questo piano in questa esperienza meravigliosa che è quella del pianeta terra ok miracoli infiniti e straordinari stanno arrivando nella tua bellissima vita tutto è possibile tutto è possibile abbi fiducia in te stessa in dio negli angeli nella sincronicità divina le tue preghiere verranno ascoltate agisci. Prega e manifesta i tuoi sogni e i tuoi obiettivi dell'anima e vedrai che inizierai a vedere i risultati nella stagione invernale. Vuol dire che per questa frequenza le persone che hanno accesso a questa frequenza devono attendere la stagione invernale per vedere dei risultati concreti sul piano della materia. Bene, iniziamo con. Col eh, gruppo eh, B. Gruppo B, manifestazione. È un'ottima, eh, veramente stanno arrivando delle energie molto potenti per voi. Eh, state manifestando concretamente i vostri sogni. È molto importante che abbiate le idee chiare su quello che volete manifestare. Quindi, idee chiare pensieri positivi, emozioni positive e azione nella direzione dell'obiettivo. E questo vi consentirà di manifestare concretamente i vostri sogni. Eh, credi, perché la legge dell'attrazione esiste, la legge dell'attrazione funziona, l'amore divino vuole aiutarti, vuole sostenerti nei tuoi progetti e credi che questo è possibile. Riuscirai veramente a realizzare sogni più grandi e eh, anche più impossibili, alla, le paure ti servono, ti bloccano ma tu sei più forte puoi andare avanti con forza e coraggio sentiti libero sentiti libera di esprimere i tuoi sentimenti, le tue sensazioni, le tue volontà nella direzione più giusta per te, per il tuo massimo bene, anche se gli altri non capiscono, anche se gli altri eh, non sostengono i tuoi progetti. Parlane solo con chi veramente ti sostiene, con chi veramente ti motiva, con chi veramente vuole il tuo massimo bene, non ha secondi fini, eh, alle volte le persone ti vogliono bene, ma... Hanno le loro paure, hanno i loro blocchi e a qualche livello limitano anche te. Quindi non permettere a niente, a nessuno di fermare la tua creazione. Quindi sia un progetto molto ambizioso, credi nei miracoli, è proprio l'energia giusta della manifestazione. Credi perché tutto è. Possibile. tutto è veramente realizzabile e eh, concretamente possibile manifestare quelli che sono i tuoi sogni o i tuoi obiettivi ok bene questa um... In, questa, in questi 15 giorni stiamo parlando di manifestazione, ne riguarda un po' tutti. Eh, nel gruppo C eh, voi avete già realizzato degli obiettivi abbastanza importanti, adesso state celebrando, state festeggiando per, eh, per la realizzazione di, di grandi progetti, magari siete solo all'inizio, state iniziando a vedere i primi risultati, molti altri risultati in maniera sempre più grande eh, stanno arrivando. Quindi, ringraziate l'amore divino ringraziate l'universo ringraziate gli angeli l'arcangelo michele perché eh, ve lo meritate. andate a festeggiare prendete la vacanza una vacanza due giorni di vacanza staccate dalla solita routine e cercate di dedicarvi un po a voi stessi a godervi questa eh, magia questa magia della creazione di quello che voi avete realizzato ad oggi eh, c'è molta saggezza, anima infinita. Se sei un'anima veramente potente un'anima molto molto elevata eh, che ha dei grandi sogni dell'anima ehm, che ha dei grandi progetti non solo materiali ma anche spirituali eh, assolutamente sia orgogliosa orgogliosa della tua saggezza questo non è ego questo è gratitudine per, eh, per, per chi tu sei veramente eh, nella tua completezza nella tua to totalità la tua saggezza ti servirà anche per interagire con gli altri anche per eh, connetterti con anime che ti possono aiutare a sostenere in comunione di intenti in nome dell'amore infinite sono le possibilità apriti a grandi cose apriti a grandi progetti eh, diciamo che è venuto il momento di elevare i tuoi standard quindi punta più in alto perché sei in grado di veramente di fare cose straordinarie anima infinita bene per questi 15 giorni la lettura si è conclusa, poi da settembre riprenderemo con le letture settimanali, va bene? Prendiamo un messaggio, anche se questo, eh, in questo libro c'è scritto Come sarà il tuo futuro, in realtà è un libro che porta dei messaggi molto mm, interessanti.. Chiediamo michele qual è il messaggio più giusto per il massimo bene di tutte le persone coinvolte cerca la via della saggezza è bellissima questa cosa eh? vedete le angeli e l'arcangelo michele ci stanno motivando in questa lettura angelica a puntare più in alto a manifestare i nostri sogni ma rimanere sempre focalizzati nella via della saggezza dell'integrità e dell'amore la via della saggezza non è così difficile lontana come in troppi la dipingono la via della saggezza è proprio vicino a te la via della saggezza parte da quella porta che hai sempre pensato di aprire ma non hai mai aperto rimandando ad ogni occasione bene anime infinite io vi saluto volevo ricordarvi che eh, per chi è interessato io mi occupo di facilitare letture angeliche mi occupo di facilitare guarigione a distanza con le nuove frequenze di luce e mi occupo anche di seguire un numero distretto di persone con logo ceiling logo ceiling è una modalità molto molto potente, che si avvale del potere della parola ed è in grado veramente in maniera quasi istantanea, nel senso che è, è un lavoro molto potente e veloce che aiuta a eliminare quelli che sono i blocchi, i sistemi di credenze, le paure, eh, le emozioni negative, i traumi del passato, è veramente in grado di cambiare la percezione della realtà e di riprogrammare il vostro subconscio per riallinearvi a quelli che sono i vostri sogni e i vostri obiettivi per chi è interessato il 31 di agosto partirà la classe eh, del nuovo percorso di coaching della durata di nove settimane per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce verrà anche insegnato logo sealing, la riprogrammazione quindi sarà un percorso straordinario in più riceverete tre sessioni di guarigione a distanza direttamente da me, quindi io vi consiglio, se siete interessati, di contattarmi. Mancano solo quattro posti disponibili per la classe di agosto. Per chi invece vuole fare l'esperienza dal vivo con le nuove frequenze di luce, volevo informarvi che ad ottobre, esattamente a partire dal, 3, dal 29 ottobre fino al 1 novembre, ci sarà un seminario di ben giorni potrai scegliere se partecipare nel weekend di sabato e domenica 29 e 30 ottobre al seminario di guarigione oppure fare il percorso completo dove ci sarà non solo il seminario di guarigione ma anche il seminario di connessione al sé superiore dove riceverai la tua connessione al sé superiore personale questo seminario si terrà a san donato milanese in provincia di milano i posti sono ristretti massimo 20 posti abbiamo già alcune iscrizioni quindi se sei interessato se sei interessata a fare questa eh, questa esperienza in presenza dal vivo e voglia di conoscermi e voglia di vivere l'esperienza delle nuove frequenze dal vivo, assolutamente contattami per ricevere maggiori informazioni. Qua giù nella descrizione ci sono le locandine. Bene, care anime infinite, io vi saluto e ci sentiamo presto. Un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao ciao.